e che abbiamo previsto per oggi vi proporrei questo tema d'esame che se non sbaglio non abbiamo mai usato né nelle lezioni né nel laboratorio che era quello che avevamo proposto il 6 febbraio quindi sembra il secondo appello dell'anno scorso così partiamo da zero e proviamo diciamo così, a usare questo esercizio per riprendere un po' le varie cose che abbiamo visto durante il corso. Adesso, questo tema d'esame, nello specifico, chiedeva quattro cose: il modello informativo concettuale, cioè il diagramma delle classi, il modello del processo, cioè gli activity diagram, i KPI eh, per quanto riguarda l'utilità per il fornitore. Adesso, vediamo chi, ha, chi è, e il modello dei casi d'uso. Queste sono quattro delle sei domande che possono capitare nei temi d'esame le altre due domande che a campione capitano a volte sì, a volte no eh, al posto di altre due di queste, quindi sono sempre quattro domande estratte da un insieme di sei eh, le altre due domande potrebbero essere di creare fornire la descrizione di un caso d'uso quindi non solamente il diagramma ma proprio la descrizione completa con lo scenario, le eccezioni oppure i mockup quindi alla fine in corso abbiamo questi sei grandi capitoli, ciascuno cioè dei quali corrisponde a eh, una domanda d'esame, essenzialmente. Senza parlare, ma questo direi che non dovrebbe essere un grosso problema, delle tre domandine che ci sono sul retro del foglio. Se qualcuno poi incontrasse problemi con alcune di queste domande me lo fa sapere, magari le rivediamo in aula in gennaio. No? Ovviamente la parte corposa del, del compito è quella del progetto. Allora, per chi non avesse già provato a risolvere o guardando spulciando tra i vecchi i temi d'esame, andiamo in una rettura, cioè andare abbastanza rapido per far, farci stare un po' di no, informazioni in quest'ora. Allora, la recente normativa fiscale impone che tutti i fornitori delle pubbliche amministrazioni eh, aderiscano alla fatturazione elettronica. Tutte le fatture devono quindi essere trasmesse codificate in forma elettronica, altrimenti le pubbliche amministrazioni non potranno procedere al relativo pagamento. Questo è vero, eh? Eh, abbiamo semplificato un, una, un caso reale. Ciascun fornitore deve essere dotato di un indirizzo PEC e dei dati fiscali, codice fiscale, partita IVA, denominazione azienda e indirizzo. A ciascuna amministrazione pubblica è stato attribuito un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario, che dovrà essere indicato in fattura. Questa frase qua strana, tra virgolette, è presa dalla normativa, come sempre le cose contorte le troviamo sempre sulle leggi eh, o sui regolamenti. Questo è un, un, un, un, un, un, un, un eh, identificativo univoco associato all'amministrazione pubblica. Verso, qua, verso la quale dovrà essere messa la fattura e che quindi dovrà ovviamente pagare la prestazione. Qui hm? stiamo pensando nel ciclo passivo dell'amministrazione. Quando l'amministrazione compra dei beni o dei servizi, e un altro ente pubblico o privato viene di fattura. Tutti i fornitori si avvalgono di un unico sistema informativo, sul quale si sono preventivamente registrati per poter caricare le fatture e inviarle alle amministrazioni destinatarie fornendo quindi anche le proprie coordinate bancarie, cioè, ciò che ha pensato, che ha inventato questa norma, è non solo definire uno standard con cui si scambiano queste informazioni, ma anche di fornire di fatto un intermediario, un sistema informativo centralizzato, diciamo così a livello ministeriale, eh, verso cui se io voglio mandare una fattura alla pubblica amministrazione Politecnico di Torino, non mando il file corrispondente al Politecnico, ma lo carico su quel sito, il quale poi girerà le informazioni al Politecnico. Il vantaggio qual è? Che tutte, dico tutte le fatture verso la pubblica amministrazione, quindi tutta la spesa delle pubbliche amministrazioni, è tracciata a livello centrale. L'altro vantaggio secondario è che se è una pubblica amministrazione piccola, che non si può dotare di un proprio sistema informativo, ben funzionante per questa funzionalità eh, userà come interfaccia il sistema informativo centrale anziché usare il proprio e quindi viene fatto qualche cosa diciamo, di beneficio immediato per tutti poi non parlate con chi le usa queste fatture perché oltre al beneficio immediato sulla carta vi raccontano come funziona davvero quell'interfaccia e non fatelo sotto natale eh, ciascuna fattura contiene i dati dell'emittente il codice dell'ufficio destinatario. La data è una serie di voci, di una o più voci, ciascuna delle quali caratterizzata da un importo di una liquota IVA. Vabbè, questa è una normalissima fattura. Devo intestarla, devo avere una serie di, di, di elementi da fatturare, ciascuna dei quali può avere una liquota IVA diversa. Dopo aver inserito la fattura, il fornitore la deve firmare digitalmente. Poi su questo punto all'esame ci sono state almeno 12.000 interpretazioni diverse. Come avviene questa firma digitale? Scaricando un file sul proprio pc apponendo la firma digitale e ricaricando il file firmato quindi l'operazione di firma vera e propria avviene sul tuo pc presumibilmente con un programma che avrai, la smart card che te la valida su cui c'è il tuo certificato eccetera eccetera firma digitale non vuol dire fare stampare, fare la firma su un pezzo di carta e riscannerizzare il foglio di carta Ok? come alcuni avevano ma ancora adesso alcuni pensano non voi sicuramente ma vuol dire semplicemente apporre a un file esistente dei codici crittografici sottostanti che solo tu hai potuto apporre perché solo tu avevi la chiave privata con cui lo potevi fare quindi si tratta di prendere un file e aggiungergli una coda una coda crittografica che dimostri che l'hai fatto tu e dimostri la, eh, il fatto che il file non, è, non può più essere da quel momento in avanti modificato. Se qualcuno cambia anche solo una virgola, uno spazio all'interno del file la, il codice crittografico firma risulta non più valido hm? perché la firma viene calcolata tenendo conto del contenuto del file e della tua chiave privata. Hm? Chiunque abbia la tua chiave pubblica può verificare la validità della firma. Poi in realtà ci sono delle dei, delle contorsioni in, in più perché ciò che viene eh, validato è anche l'istante di firma no? per cui è una, un'autorità una indipendente che, che certifica il tempo ma qui non c'era questa complicazione cioè ciò che stiamo dicendo però è che è un'operazione che viene fatta su un file che il sistema informativo mi fa scaricare e poi si presume che io debba ricaricare il file modificato firmato dal software di firma d'altronde io sto pensando a un sistema informativo centralizzato non può quel sistema informativo, lui, conoscere le mie chiavi private per poter firmare i documenti no? che l'altra sicurezza sarebbe allora questa chiave non deve mai uscire dal contorno del, del mio pc, no? possibilmente per questo non posso fare la firma collegandomi al sito, non, non me la può fare il sito la devo fare io localmente con qualche programma a questo punto, eravamo qua, il fornitore lo deve firmare digitalmente e successivamente la puoi inviare PA attraverso il sistema informativo. Quindi l'operazione è fa, creo la fattura, la firmo e la scrivo. L'invio potrà avvenire solo se la firma digitale è corretta, ovvio. Questa è una frase inutile perché si l'ha già scritta successivamente prima, no? questo verbo successivamente diceva che dopo che ho fatto la firma posso inviarla, è ovvio che se non ho fatto la firma, o se questa non è corretta, non la posso inviare. Ma a volte i testi sono così, ambigui. Alla ricezione della fattura può accadere, no, scusate, la PA può accedere sul sistema informativo per consultare i dati della stessa e quelli dell'emittente. Una volta proceduto al pagamento tramite i canali bancari, tramite i canali bancari vuol dire al di fuori di questo sistema informativo di cui stiamo parlando, la contrassegnerà come pagata il fornitore viene avvisato dell'avvenuto pagamento e potrà importare tutte le informazioni e proprio programmi di contabilità se cioè, tu immagini che lui abbia un programma di contabilità che non è ovviamente questo sito ministeriale in cui lui alla fine deve importare il dato fattura, data, importo, eh, IVA da versare, versata congal, da conguagliare, tutto quanto volete la data dell'accredito, eccetera eccetera allora, per facilitare il fornitore nel tenere aggiornati i propri archivi e le proprie contabilità, questo sito gli permetterà di scaricarsi, di esportare dal sito delle informazioni affinché l'utente lo possa importare nel proprio programma di contabilità. Qui in realtà noi abbiamo un fornitore che ha due programmi, usa per conto suo due programmi, un programma di contabilità e un programma per fare firme. Poi sono lo stesso, non lo so, concettualmente sono due momenti diversi. E poi abbiamo il sistema informativo centrale che dobbiamo progettare che è l'oggetto del nostro progetto e infine abbiamo il sistema bancario che esiste all'aperto di tutto questo che viene usato dalla pubblica amministrazione per pagare ed eventualmente dal fornitore ovviamente per ricevere l'accredito. Ok? Quindi abbiamo questi quattro sistemi che concorrono allo sviluppo di questo scenario di cui ovviamente ci interessa solo, solamente uno. Ok, partiamo quindi da rappresentare il modello concettuale, quindi qui sono fatto un progetto che ho chiamato fattura PA e creiamo un diagramma delle classi che chiamiamo anche lui fattura PA, l'unico in questo caso. E quali sono le informazioni, le classi di cui dobbiamo tenere conto? Allora, sicuramente il fornitore. Abbiamo una classe. Fornitore. Che emette una fattura. rivolta a un ufficio della pubblica amministrazione. Mi viene detto che ogni ufficio ha un suo codice. Ma queste direi che da queste non si scappa. Poi vediamo andando a modellare se dobbiamo aggiungerne altri. Ad esempio il pagamento è un'informazione aggiuntiva oppure fa parte di fattura eh, così sui piedi non saprei adesso andiamo, mentre andiamo avanti e lo scopriamo allora, che cosa so sul fornitore? beh, del fornitore il testo mi dice che conosco Tutte le fortune devono essere messe, altrimenti. Ciascun fornitore deve essere dotato di un indirizzo PEC e dei dati fiscali. Codice fiscale, partita IVA, denominazione azienda e indirizzo. Ok, allora, partiamo dall'inizio. Codice fiscale. String. Partita IVA. String. È una stringa all'interno un la partita IVA. Come è fatta la partita IVA? Sono solo numeri. Lo definisco string o int o integer. String o integer? Non è che ogni volta che lo chiedo dovete cambiare. <ride> Fatevi un'opinione e difendetela. Dove è andata quella del Politecnico? Eccola qua. È una stringa o un intero? String. È una stringa sacrosanta. Comincia con 0,0. Tutte le cifre sono significative, non è un numero quello. Ok? È una stringa casualmente composta solo di cifre. Se voi la rappresentate come numero intero, oltre a fare un numero esorbitante, perdereste questi due zeri davanti. Non sapreste più quanti zeri davanti c'erano. io ho letto una volta un suggerimento che mi diceva se non lo puoi sommare non è un numero se non ha senso fare operazioni somma, sottrazione, incremento, decremento su queste cose non è un numero è fatto di cifre ma non è un numero mm? quindi partita IVA è una stringa eh, poi avevamo indirizzo PEC stringa che le UI. poi le cose più facili, tipo l'indirizzo, che anche lui è una stringa, poverino. E A ah, denominazione azienda ovviamente. di informazioni diciamo anagrafiche a proposito del fornitore poi se è un'azienda il codice fiscale a partita IVA coincidono ma questi dettagli diciamo, in questo esercizio non, non sono rilevanti ok nessuno di questi attributi è un elenco quando vi verrebbe da dire un elenco di no, se avessi già l'elenco delle sedi o gli indirizzi se vi viene da pensare al plurale questo è un indizio del fatto che vi manca una classe esterna con cui fare una relazione se ad esempio appunto voi siete a traccia del fatto che la, la, il fornitore ha più indirizzi allora non metterei qua elenco di indirizzi come attributo. Farai una classe indirizzo e una relazione, uno a molti, eh, tra il, for, eh, il fornitore e la classe indirizzo. Quindi scordiamoci di mettere come attributo elenco, lista, oppure qualunque attributo che ci venga ad esprimere al plurale. No? È un campanello d'allarme che dice mi manca una classe. dell'ufficio della pubblica amministrazione sappiamo ben poco sappiamo che ha un codice univoco che per non sapere che cos'è questo codice dico che è una stringa ma anche se fosse numerico abbiamo detto che se non ci, fa, se non ci posso fare aritmetica conviene rappresentarlo come stringa non altro, probabilmente altre informazioni ci saranno il nome dell'ufficio possiamo metterlo, non è ufficio magari non è un int ma è una stringa non sono citate esplicitamente queste informazioni ma evidentemente non, non, questo non è il database completo hm, del sistema ok poi cosa succede succede che il fornitore deve farsi pagare qualcosa dall'ufficio della PA. Per farlo deve essere messa una fattura. Quindi la fattura che cosa contiene la fattura? Quali informazioni rappresenta la fattura? Rappresenta innanzitutto la fattura, devo sapere chi l'ha emessa e a chi è indirizzata. Allora mi verrebbe da dire il fornitore e l'ufficio, non scrivetevi che cancelliamo, cioè la fattura contiene al suo interno il fornitore che l'ha emessa e l'ufficio verso cui è destinata. Eh? Queste informazioni in realtà non sono informazioni della fattura, ma sono informazioni di altre entità con cui la fattura è in relazione. Quindi non mettiamo mai sotto forma di attributo interno di una classe un'informazione che in realtà fa riferimento a una classe che esiste già. Quindi il fornitore della fattura, certo che è un'informazione utile, ma è rappresentata attraverso una relazione tra fattura e fornitore. esempio la reazione emessa e idem la fattura è destinata a un certo ufficio o indirizzata mm -hmm. queste sono informazioni che sono dentro la fattura ogni fattura avrà un solo fornitore che la emette e sarà destinata a un solo ufficio va da sé che ciascun fornitore se non vuole morire di fame di fatture ne dovrà emettere possibilmente molte e ogni ufficio tendenzialmente riceverà molte fatture ad esso destinate quindi classiche relazioni uno a molti un fornitore molte fatture una fattura un solo fornitore un ufficio ha molte fatture, una fattura un solo ufficio. Questa relazione rappresenta un'informazione della fattura, che mi serve per descrivere la fattura, sotto forma di relazione con entità esterne. Non dice che il fornitore emette la fattura. Non dice che il fornitore è colui che emette la fattura. Non dice chi la emette la fattura. Dice che la fattura ha l'informazione dell'emittente, di chi l'ha emessa, e è il fornitore. L'informazione di, cioè di chi emette la fattura è questa informazione che è presente nella classe fornitore. Non confondiamo, non confondete mai queste relazioni che dicono che questa informazione relativa al fornitore è collegata all'informazione che sta scritta in fattura, non confondiamola mai col fatto che ci sarà, più a tardi, quando faremo i processi, un attore che si chiama fornitore, che è poi lui che emette la fattura. In questo caso sì, ma non è questo che vuol dire questo diagramma. Quindi non, non mettete mai, cercate di evitare, mai, evitare sempre di inserire nel diagramma delle classi dei verbi azione, chi fa che cosa. Okay? E per riuscire ad evitarlo cercate quando leggete le classi mentalmente, non dite mai, non chiamatele mai fornitore, ufficio e fattura, ma chiamatele sempre, almeno mentalmente, informazioni a proposito di. Le informazioni a proposito della fattura sono collegate alle informazioni a proposito del fornitore o sul fornitore. Ha senso. Le informazioni sul, sul fornitore permettono di capire quali informazioni sulle, le informazioni su quali fatture sono state messe da quel fornitore. Se ci mettono avanti informazioni tutto fila. Se rischio di dimenticare mentalmente almeno la parola fornitore, rischio di scrivere una frase del tipo il fornitore emette la fattura, che è giusta, ma non c'entra niente con il modello delle classi. Perché magari la fattura la emette il commercialista. La fattura la emette lo Spirito Santo. La fattura si emette da sola periodicamente, non lo so. Chi fa questa fattura? Cioè non lo so ancora, lo saprò ovviamente. Ma l'importante è che chiunque emetta questa fattura, che sia il commercialista o lo Spirito Santo, il sistema informativo da solo, quando la emette deve avere dentro, deve cacciarci dentro l'informazione sul fornitore. chiaro? ok quali altre informazioni oltre a queste due il fornitore e l'ufficio ci stanno in fattura? Beh, andiamo a leggere il testo di cosa parla ciascuna fattura contiene i dati dell'emittente noi abbiamo già capito che questo contiene non vuol dire che sono scritti dentro la fattura ma che la fattura ha riferimento al posto in cui sono davvero scritti i dati dell'emittente. Il codice dell'ufficio destinatario, idem, la data e una serie di voci, ciascuna delle quali è caratterizzata da un importo e una aliquota IVA. Ok, allora abbiamo la data, questo è facile. Data di che? Data di emissione, presumibilmente, scriviamolo così siamo tranquilli. Perché poi più tardi dovremo chiederci se è pagata o no, magari abbiamo bisogno della data di pagamento e poi dice una, eh, delle voci mm? le singole righe della fattura gli elementi fatturati allora questi ovviamente non li posso mettere qua non posso scrivere qui elenco voci mm? come sempre quando mi viene, mi viene da pensare elenco oppure lista oppure insieme oppure qualcosa del plurale è un indizio che mi dice guarda che in realtà è un'altra classe voce fattura che contiene in realtà le singole voci e ogni voce è composta ovviamente da una descrizione descrizione stringa, un importo che è una valuta e l'aliquota che è un numero reale l'aliquota iva mm? aggiungiamo iva prego quante sono? quante ne metto? quante? 3, 8 27 come faccio? è chiaro che sono queste voci fattura? cioè io mando una fattura a una pubblica amministrazione in cui c'è voce 1 eh, servizio di manutenzione gennaio-marzo 2000 euro al 10% di IVA voce 2 eh, sostituzione PC 3000 euro voce 3 che ne so, servizio di consulenza telefonica il desk e tal dei tutte queste voci in realtà diciamo concettualmente sono tante richieste di pagamento separate, però non le fai con fatture separate, una per ciascun elemento le metti insieme, è come uno scontrino no? allora se tu vuoi al supermercato come fai a sapere di quante righe esce lo scontrino prima, e non lo so secondo, anche se lo sapessi sarebbe scomodo perché se tu metti questi importi supponiamo siano 12 perché è un numero perfetto quindi tu, tutte le volte che vai al supermercato compri esattamente 12 cose Prova a vedertele in un foglio Excel ogni riga è una fattura avrai la data il fornitore, bla bla bla e poi 12 colonnine con i 12 importi poi un'altra fattura avrà le altre 12 colonnine allora, rappresentare i dati in questo modo in cui valori diversi sono dentro campi diversi che chiamerai importo 1, importo 2, importo 3, importo 4, importo 5 e vuol dire che tutte le volte che devi fare una somma una proiezione una qualunque analisi dei dati devi andare a prendere tutte le 12 e le sommare una per una mentre in realtà se le facciamo così immagino la tabella che le contiene tutte una sotto l'altra, poi a fianco di ciascuna c'è scritto la fattura a cui corrisponde quindi anche campi del tipo appunto, voce 1, voce 2, voce 3 dentro una classe sono molto sconsigliati io devo dire, il massimo a cui potrei arrivare è prevedere che una persona magari abbia due indirizzi di mail fino a due eh? per cui scrivo email 1 e email 2 e non mi prendo la briga di fare una classe separata con le mail ma già qui sto già proprio violentando la, il mio pensiero informatico non è più nel farlo perché poi pensate a livello di codice a livello di implementazione ogni volta che compare l'email devo mettere if email 1 esiste e se anche, se anche esiste la 2 allora vai a prenderla se ne esiste una sola e creo una serie di casi particolari se invece un elenco questo elenco può essere può avere da 0 a infinite voci e lo tratto uniformemente indipendentemente dalla quantità ovviamente questa voce fattura che cos'è? è legata a filo doppio con la fattura stessa no? questa voce se riesco a prenderla è relativa a una o una sola fattura e la fattura è composta da una o più voci la fattura con zero voci è di poca utilità Tutte queste sono chiamate entità deboli, si dice, perché non può esistere senza l'altra. Una voce della fattura da sola non vuol dire niente se non ha una fattura a cui è collegata, per questo ci questo uno. Poi in realtà a sua volta anche la, la fattura non può esistere se non ha il fornitore. Sono entità la cui funzione è quella di essere subordinata ad altre entità più importanti. Dimmi quando si usa nella Allora, la decotevigola che cos'è? Un numero. È un numero reale. 0,22 al 22%. Allora, dobbiamo, scegliere, dobbiamo indicare un tipo di dato che rappresenta i numeri reali. Quindi, visto che qua H ci fa usare i tipi di, il sistema di tipi di java, o usiamo double o usiamo float, è uguale, insomma, cambia la precisione ma tanto a questo livello qui non ci, non ci importa quindi o double o float che sono l'altro tipo vedi, il tipo floating point che, se, che dentro Java è, è utilizzabile per rappresentare i numeri significa numero reale in doppia precisione double, non vuol dire che sono due numeri. volendo no, potremmo complicarci la vita e dire eh, no ma guarda che l'aliquota IVA non è un qualunque numero sono aliquote ben codificate allora a quel punto farei un'altra classe aliquota IVA che contiene dentro i valori e avere una relazione tra voce fattura e aliquota Ok, questo è diciamo, lo scheletro principale, che direi contiene tutte le informazioni relative alla fatturazione. Poi in realtà noi abbiamo, non abbiamo solamente il flusso di fatturazione, abbiamo il flusso di firma e invio delle fatture e il flusso di pagamento, li chiamo flussi così genericamente, cioè delle parti di sistema informativo che non abbiamo ancora considerato qua. Questa è la base. Allora, il fatto che queste fatture debbano essere firmate prima di essere inviate, come lo rappresento? Beh, potrei avere un campo che contiene appunto la firma digitale, che è un codice crittografico. Che inizialmente non c'è, quando creo la fattura e poi attraverso un processo scarica, ricarica, eccetera, verrà poi aggiunto questo è un codice che posso aggiungere qua un'altra fattura firma digitale string Non, scopo, non mi basta dire firmata sì o no perché poi il sistema informativo deve verificare la validità della firma quindi quella firma devo avercela e devo poterla spedire e poi avviene l'invio della fattura il testo diceva la fattura viene caricata, firmata e poi successivamente inviata da PA. Quindi io potrei aggiungere un'informazione che mi dice se la fattura è stata inviata oppure no. Ah, questa informazione la posso rappresentare come booleano, inviata sì o no, oppure la posso rappresentare in questo caso come data. Certo. Cioè, date c'è una data di invio che se non c'è quella data vuol dire che non è ancora inviata se invece c'è quella data vuol dire che l'ho già inviata quindi condenso in un solo campo due informazioni il fatto che sia stata inviata e il quando il quando a rigore non abbiamo citato però comincio a pensare avanti in TI tempo di pagamento è una cosa che mi interessa sicuramente quindi conviene già tenere traccia di questa informazione adesso che non mi costa niente piuttosto che non dovrà tornare indietro e aggiungerlo dopo e quindi finora abbiamo rappresentato le informazioni che servono per poter rappresentare le fatture fino al momento in cui vengono anche inviate alla pubblica amministrazione Poi la pubblica amministrazione se la vede nel corso dei 15 anni la paga E cosa succede? Succede che l'omino della pubblica amministrazione Allora, la PA può accedere al sistema informativo per consultare i dati della stessa La stessa cosa? Cos'è la stessa? È La fattura inviata eh? E quella dell'emittente, vabbè Una volta proceduto al pagamento la PA è soggetto, la contrassegnerà come pagata. Quindi c'è un'altra informazione in più che devo riuscire a trattare, a tracciare, di cui tener conto, cioè il fatto che la fattura è stata pagata. Presumiamo con l'importo corretto. E quindi come lo rappresento? Beh, io userei lo stesso metodo, aggiungo un altro campo data, data pagamento. Se non mi interessasse la data effettiva del pagamento potrei mettere semplicemente un campo boolean pagata sì no. Cioè questi uni, scusa, perché non mi piace dove vanno a finire. Le distanze un pochino di più. E mi sembra, fino a quando non mi accorgo che manca qualcosa, che ci sia tutto. ah no, magari una cosa manca tipo il codice IBAN del fornitore non è citato ma se questo poveretto della pubblica amministrazione deve fare un bonifico dovrà ben sapere no, qual è la destinazione bancaria arrivo Certo che arrivi in un altro sistema informativo, il pagamento avviene in un altro sistema informativo. Però mettiti nei panni di quel signore che sta nell'ufficio taleitale del, del, del comune. Dice, ah che bello, è arrivata questa fattura, questo è il fornitore. La pago. Allora lui apre l'home banking della banca su cui il suo comune fa tesoreria e cosa inserisce? A che contro bonifica? Devo sapere questa informazione. Allora, è vero che non è un'informazione, quella del codice bancario, utile al mio sistema informativo. Però è un'informazione che ci sta in fattura. Ma se la una fattura vera, a un certo punto, o nelle note o da qualche parte, si prega di pagare presso le seguenti coordinate bancarie. Quindi, dalla fattura, deve essere possibile risalire alle coordinate di pagamento. Questo fa l'ipotesi semplificata che ogni fornitore abbia un solo conto corrente su cui vuole ricevere gli accrediti. Se avesse più conti correnti devo complicare il modello perché vuol dire che in ogni fattura dovrò scegliere qual è, qual è il conto corrente su cui voglio che questo sia pagata. No. no. Allora, ciò che vuole far lui è questo dopo che io l'ho provocato è, è messa fammi chiamare messa a due questa relazione okay? allora la mia provocazione è stata cosa capita se io il fornitore ho più banche d'appoggio e ogni volta che metto una fattura voglio scegliere una banca diversa allora, il suo suggerimento è stato, facciamo una association class, quindi al posto di questa relazione semplice e al posto di questo attributo codice IVA, interno al fornitore, facciamola così. Quindi vuol dire ogni volta che c'è l'informazione che relaziona una fattura al fornitore che la emette, questa informazione è arricchita anche dal codice IVA. Io voto contro. Ditemi perché perché è un attributo che nasce solo quando si installa la relazione fatta dal fornitore. Non è un attributo proprio del fornitore, ma della relazione. Eh, quindi, che male c'è? Eh, e quindi l'impiegato quando deve decidere, quando deve fare il pagamento, non è che guarda il fornitore e trova l'informazione che gli serve. L'impiegato per... della PA guarda la fattura. Sì. La fattura riporta in sé sia l'IVA, che il fornitore il codice fiscale partita IVA tutto. Perché è legato alla fattura. Sono informazioni legate alla fattura, ok? E che per caso se lui mette quella fattura la può mettere poi solo in quel, codice, in quel codice IPAN. Perché la relazione non c'è o non c'è. Quindi non le può fare. No, Non ne può fare molte, è una relazione 2-1 a molti. Allora, questa relazione andrebbe bene, secondo me. Se i codici di IBAN fossero cose usaggetta, ogni volta che ne faccio una fattura ne indico uno nuovo, che possono essere tutti diversi. In realtà eh, l'abbiamo detto prima, che frase ho detto prima? Il fornitore può avere diversi conti di appoggio, non infiniti, li apre e li chiude. Ne ha un certo numero, un pool, 2, 5, 10, ma sono quelli, non è che ogni volta generano un numero diverso. Il mio numero fortunato oggi è, ok? E l'informazione, poi in parte ha ragione lui, quando dice: Ma l'informazione di quali sono i codici bancari è un'informazione del fornitore, non della fattura. Messa così non esiste fin, che, fin tanto che non ho messo una fattura, eh? e qui è un problema. Cioè, se io sono un fornitore nuovo, apro quattro correnti bancari, non gli scrivo da nessuna parte finché non ne metto almeno quattro, correnti, quattro fatture su, ciascuna su, su un conto diverso. Mm? Queste, quelle della di Association Class, permettono di contenere informazioni che sono in aggiunta, a supporto, a completamento della relazione, ma che non hanno senso di esistere senza la relazione stessa. il fatto che il fornitore abbia un conto corrente bancario è una proprietà sua. Okay. allora il modo giusto di modellare questa cosa se ci interessa sarebbe di fare una classe conto corrente che ha al suo interno sicuramente l'intestazione Sicuramente il codice IBAN ed è collegata a un fornitore con la solita relazione una molto. Quindi riesco a dire, a far dire al modello concettuale la frase che ho detto prima a parole, un fornitore può avere più conti da E questo è vero, indipendentemente dal fatto che tu fatturi tanto o poco o niente. Poi l'altra metà della frase diceva in ogni fattura dovrà scegliere uno. Allora in questo caso vorrà dire che la fattura non è collegata solamente al fornitore ma è anche collegata al conto corrente perché da solo conoscendo il fornitore so che lui ha più conti correnti ma non so quale quindi in fattura devo anche andare a indicare quale dei conti correnti sono stati scelti questa è un'informazione che deve essere nota alla fattura ovviamente dal punto di vista del processo cosa che qua non ci deve ancora interessare chi fa tutto sarà il fornitore quindi il fornitore crea delle fatture, inserisce le voci e il fornitore stesso che sceglie qual è il conto corrente su cui vuole farsela saldare e quindi l'atto con cui il fornitore sceglie dalla tendina di tre conti correnti questo salda meno su questo di questa banca fa sì che venga creata questa nuova relazione di nuovo 1 1 a n Mi fa venire la voglia di mettere il codice eh, IVA dentro una classe e il fatto che quel codice si ripete. Si ripete tante volte e deve ripetersi sempre. Uguale. Se io la metto come una class, non ho nessun modo per vincolare il valore che c'è lì di dentro. dire beh però questo deve essere un valore tra questi, che sono sempre gli stessi che si ripetono. No. Sulla succession class, solamente attributi, fatemi dire, liberi. mentre qui sono vincolato a scegliere un conto corrente che è già stato definito e già stato associato a quel fornitore. addirittura se andassi per questa strada mi accorgerei che questa relazione qua non serve più a cosa serviva questa relazione? serviva ad avere in fattura i dati del fornitore che l'aveva emessa ma a questo punto io ho questa relazione che mi permette di identificare qual è il conto corrente su cui va saldata e questo conto corrente associato in modo univoco guardate quest'uno al fornitore allora è inutile, è ridondante avere anche tra fattura, la relazione tra fattura e fornitore Ma come? Non è il fornitore che mette a fattura? Sì, ma che c'entra? Ma come? Non so più qual è il fornitore? Sì che lo so, faccio solo un giro più lungo, ma ci arrivo. Ci arrivo perché facendo il giro lungo, ho attraverso relazioni che hanno tutte come capo, capo opposto, al capo opposto una cardinalità pari a 1, quindi è univoca. Quello che invece non posso fare il contrario, non posso passare dal fornitore e arrivare al conto corrente perché ho una molteplicità qua sotto per cui darte la fattura con il suo fornitore dal fornitore non so quale sia il conto corrente, ne ho più di uno arrivando da sotto invece incontro un uno qua un uno qui e quindi arrivo al fornitore in modo certo univo quindi la reazione che avevamo chiamato emessa in questo caso diventerebbe inutile anzi ridondante anzi cancelliamola questa relazione come la possiamo chiamare? da pagare o pagare su pagare su questo conto corrente che è intestato a un fornitore Quindi non diremo più a parole che la fattura, i dati sulla fattura contengono le informazioni sul fornitore che l'hai messa. Diremo che i dati sulla fattura contengono le informazioni sul conto corrente su cui è da pagare il quale conto corrente è intestato a un determinato fornitore. Faccio la frase più lunga, ma ovviamente l'informazione ce l'ho. Allora, nel nostro caso nulla era specificato nel richiesto quindi entrambe le soluzioni vanno bene sono alternative eh, però alternative o metto il codice IBAN qua e lascio la relazione emessa oppure tolgo il codice IBAN di qua, tengo la classe conto corrente uso le relazioni pagare e intestato e cancello la relazione emessa sono due varianti Proviamo a non fare casino, facciamo un altro diagramma delle classi con la variante precedente, questa è la variante 1 e quest'altra è la variante diciamo più ricca, visto che l'abbiamo fatta possiamo tenercela. Abbiamo questi due modi diversi che dipendono semplicemente dal fatto che vogliamo o non vogliamo permettere a un fornitore di avere più conti correnti diversi registrati in questo sistema. Poi lui può avere tutti quelli della Cayman, eccetera, ma registrati nel sistema del, della fattura PA centralizzato ne conosco uno solo, ne conosco più di uno. Analogamente sbagliato, o oh scusate, devo cancellare il codice IBAN da qua. Analogamente sbagliato sarebbe indicare il codice IBAN in fattura, come fosse una nota, ok? Quindi adesso abbiamo l'omino dell'ufficio PA che ha tutte le informazioni che gli servono per fare il pagamento, chi è il fornitore, qual è l'importo facendo i conticini con le aliquote eccetera, fa il totale e qual è il conto corrente su cui versare. Dal punto di vista del processo, passiamo al punto di vista del processo o abbiamo ancora dubbi su questo? Dal punto di vista del processo, chiediamoci, proviamo magari a chiederci innanzitutto di quanti processi stiamo parlando. Dico. Eh, sì. Quanti e quali? Ad esempio, facciamoci una domanda semplice, eh, il, la compilazione della fattura dal, da parte del fornitore e il pagamento, cioè controllo, pagamento, eccetera, della fattura da parte della PA. Li teniamo nello stesso processo o li mettiamo in due processi separati? la domanda è legittima come facciamo a ragionare per poter decidere? un eh, processo è caratterizzato essenzialmente da, da, da un token allora la domanda più semplice è immaginando di avere un processo che si chiama pagamento sulla eh, emissione fattura e un altro processo che si chiama pagamento fattura questi due processi hanno token diversi o in realtà è lo stesso token che li attraversa entrato? domanda ancora un po' strana, se vogliamo fare più concreta chiediamoci quanti per ogni volta che faccio un processo emissione fattura quante volte devo fare il processo pagamento fattura uno, uno. è uno a uno se è 1 a uno quasi sempre non è detto ma è un forte indizio del fatto che in realtà sia lo stesso top lo stesso processo che ha fatto di più fasi anche molto diverse. Se invece ci accorgiamo che diverse sottofasi sono indipendenti tra di loro in termini di numero di volte che possono essere attivate, allora li metteremo per forza in processi diversi, perché devono avere cose diverse. Quindi in questo caso io vedo, non vedo operazioni. Descritte in questo testo che siano da fare più di una volta per fattura. Faccio tante volte, mentre faccio una fattura, di queste altre cose ne faccio tante. O viceversa, meno di una volta per fattura, e posso anche non essere fatte, posso emettere 100 fatture senza fare nulla di quell'altra operazione. Non descritte in questo processo. Eh, facciamo un esempio, ricacciamoci all'esempio che facevamo la settimana scorsa, quello dei tassi no? di YouTube. Lì c'era un processo che girava per conto suo, che era quello in cui il guidatore diceva se era disponibile o no. Che non era legato a essere eseguito una volta ogni viaggio. Il guidatore poteva cambiare idea 60 volte, oppure non cambiare idea mai e essere sempre disponibile. È totalmente slegato. Poi magari vanno sincronizzati tra loro questi. Processo che si comunica, ma il numero di volte che il viaggiatore cambiava stato era totalmente slegato dal numero di volte che il viaggiatore veniva incontro in viaggio. Eh, il viaggiatore guidatore, Quindi, è un po' questo ragionamento che dobbiamo fare per dimensionare i processi. Se voi avete scoprite di avere, se c'è un processo che naturalmente, cioè spontaneamente sarebbe un processo unico, e voi lo dividete in più processi vi state in qualche modo complicando la vita perché poi quando finisce un processo devi mandare il segnale all'altro per farlo svegliare, perché l'altro deve rimanere in attesa che il primo eh, termini. Se vi accorgete che come ultima azione di un processo c'è cioè quello di mandare un segnale che viene ricevuto come prima azione da un altro processo, vuol dire che in realtà fate un giro strano per collegare due processi che potrebbero essere lo stesso ci sono ovviamente altri processi che non sono legati al ciclo di vita della fattura lo chiamerei così a questo punto a questo processo. tipo il fornitore che aggiunge o modifica i propri codici IBAN no? a questo punto possono essere aggiunti o tolti in momenti diversi che però non ci interessa qua non è descritto in questa fase qua in questo testo qui quindi io come diagramma <coughs> attività lo chiamerei la fattura, cioè questo diagramma rappresenta il ciclo di vita della fattura, dove la nota, in cui il token Una singola fattura, cioè, ogni volta che verrà emessa, firmata, pagata, convalidata, tutto quello che volete, vediamo come viene calcolata. Una fattura genera un nuovo blocco che in questo processo deve essere attraversato dall'inizio alla fine. Una singola fattura quindi, non di un fornitore una singola fattura, qualsiasi quindi se ho mille fornitori, 200.000 uffici della pubblica amministrazione che generano un milione di fatture ci tanti processi e ogni volta il token saprà no? chi è il fornitore chi è la pubblica amministrazione perché lo sa? Perché il token è la fattura e la fattura è collegata con questa informazione chi le ha dentro allora, cosa devo fare a livello di processo? Chi agisce in questo processo? Agisce il fornitore, agisce la piano, la pubblica amministrazione. Quindi per comodità io posso pensare di costruire delle corsie che corrispondono alle azioni svolte dal fornitore o dall'ufficio della PA, poi per buona misura mi faccio anche una colonna con scritto sistema informativo, non so se la userò, se poi non la userò la cancello. Con lo sistema informativo contiene tutte le azioni che non coinvolgono l'interazione con nessuna degli altri responsabili. Mm. Allora, tutto da chi nasce? La fattura da chi nasce? Dal fornitore. Quindi, intanto, per convenzione, mettiamo lo start nella colonna del fornitore, anche se in realtà non vuol dire nulla. Mm. Ricordiamoci che questa delle, swim, delle corsie, delle swim lane è una semplificazione grafica per evitarci di dover scrivere in ogni azione il soggetto di chi la compie. Il fornitore fa questo, l'ufficio della PA fa quell'altro e mettiamo un fattore comune nella colonna. Ha senso solo per le azioni, per tanti dei contatti. Invio di segnali, posizione di segnali, fork, join, blocchi di scelta, nodi di inizio, nodi di fine, li potete mettere dove volete. Tanto sono blocchi che vengono eseguiti in automatico non richiedono l'interazione con nessuna persona quindi non hanno un soggetto di per sé che le compie, che è responsabile di compierle ok, allora però lo mettiamo vicino al primo blocco, tanto per semplicità, cosa succede a questa fattura? beh, il processo è abbastanza facile il fornitore carica le fatture caricare le fatture e inviarle all'amministrazione quindi il fornitore, come prima cosa, dovrà caricare fattura. Carica fattura con tutto ciò che comporta, quindi compreso l'ufficio destinatario, compreso le singole voci, con la liquida IVA, eccetera, eccetera. lo voglio scrivere meglio, tutte le informazioni della fattura. Ci basta così o dobbiamo dettagliare? Inserisci l'ufficio di destinazione, inserisci la prima voce, inserisci la seconda voce, inserisci la terza voce e così via. Ovviamente dipende dal tempo che abbiamo a disposizione anche, ma soprattutto chiediamoci, questo microprocesso di compilazione dei singoli informazioni sulla fattura, ha in qualche modo impatto sul flusso generale? No. Quindi non ci interessa qua vederlo. è chiaro che prima o poi mi interessa eh, perché poi quando devo poi passare casi d'uso, ai mock up devo entrare nel dettaglio ma comunque è un blocco unico l'ho fatta o non l'ho fatta non esiste una fattura a metà da cui poi posso andare avanti quel processo se non ho finita fine, non c'è niente da fare, non esiste nulla le informazioni della fattura perché non dico qua la data, il destinatario, l'IBAN, eccetera eccetera non voglio dirlo non è il posto per dirlo questo era il posto per dirlo quali sono le informazioni sulla fattura? parto da fattura e le leggo leggo gli attributi di fattura e le relazioni che raggera tipicamente quelle univoche che si portano dentro delle informazioni da altre classi non sto a ripeterle lì fondamentale che il nome fattura che ho usato qui e il nome fattura che ho usato qua coincidano se no non posso più fare quel collegamento se qualcuno vuole lasciare intero che in realtà questa attività di caricamento della fattura è un'attività che al suo interno può anche essere articolata non sarebbe sbagliato indicare non un'azione semplice ma un'azione complessa che un po' lascia intendere tipo guarda qui dentro non è proprio banalissimo se poi in una release successiva quando avrò più tempo quando avrò bisogno di maggior dettaglio questa cosa qua la posso andare a espandere in un blocco a parte quindi a questo punto ho la fattura caricata sul sistema la posso inviare? no, perché devo prima firmarla Allora, come avviene la firma? Ma il testo si dice che mi devo scaricare la fattura sul mio PC, firmarla e poi ricaricare il nuovo sistema informativo, il quale verificherà la firma e mi dirà se va bene. Okay? Allora, il fornitore cosa deve fare? Innanzitutto deve scaricarsi la fattura. Fatemi scrivere XML, tanto per, per capirci, per chiarirci. Eh, XML è poi il formato in cui realmente queste fatture vengono codificate. Quindi è un file che contiene dentro tutte quelle informazioni. È un file formato in un certo modo. Okay? Tanto per distinguere dalla fattura come classe del mio modello concettuale. quindi dopo che ho caricato la fattura non è ancora pronta devo scaricarmi lì caricare la fattura agisco direttamente sul sistema informativo centrale poi c'è un bottone scarica che mi fa salvare sul mio computer un file XML qual è l'azione successiva che deve fare il fornitore? dopo che l'ho scaricata devo ricaricarla firmata fattura XML firmata. Qui in mezzo, tra questa e quest'altra azione, ovviamente lui dovrà averla firmata. L'azione in cui lui la firma però non è fatta sul sistema informativo che stiamo progettando, quindi il sistema informativo non lo sa non può sapere quando l'ho firmato, se l'hai firmato, se l'hai firmato giusto, se avevi il programma installato. Il sistema informativo si sveglia viene riconvolto solamente quando si vede arrivare a guardare un XML con le informazioni di firma sotto. Quindi ricordiamoci sempre che noi possiamo qua descrivere solamente le informazioni che lasciano traccia nel nostro sistema informativo. Immaginatevi sempre di essere chiusi a chiave dentro la scatola del computer e quindi questo è solo ciò che potete vedere ciò cioè che entra e esce dal computer beh, che ospita il sistema informativo non quello dell'utente a questo punto questa fattura viene caricata nel sistema e può darsi che sia corretta può darsi di no allora quello che possiamo modellare è il fatto che il sistema controlla la validità della firma e nel caso in cui non sia valida ti dice, senti ciccio riprova quindi posso mettere dentro il sistema informativo un'azione controlla la validità della firma è un'azione puramente automatica non ci serve nessun omino per farlo E a valle di ciò mi chiedo dove è andato il rombo, se la firma era valida oppure no. Se la firma è valida vado avanti, se la firma non è valida eh, torno indietro e obbligherò il fornitore di nuovo magari a riscaricarsela e a ricaricarla di nuovo. Quindi magari vado ad aggiungere qua un rombo. Così, così e là, se questa è, tiriamo fuori le proprietà della relazione perché devo metterci la guardia. Ricordate che in uscita un rombo. ogni volta che abbiamo un rombo di scelta in ciascuna ramo di uscita devo sempre indicare la condizione guardia, cioè la condizione booleana che determina se deve uscire da una parte oppure dall'altra non valida, se invece è valida vado avanti a fare altre cose se è valida Quindi, cosa succede? Il fornitore scarica la fattura, dopo un po' il fornitore ricarica la fattura che si presume firmata correttamente. Il sistema controlla se questa firma effettivamente c'è ed è corretta, nel caso in cui non sia corretta il fornitore deve ripetere queste due fasi. Se invece la firma è corretta, il fornitore può andare avanti sulle fasi successive. Questo blocco controllo validità firma lo posso pensare come un'azione che fa il sistema informativo da solo oppure potrei anche pensarlo o indicarlo come parte di quest'altra azione. Cioè il fornitore carica la fattura e il sistema la controlla. Avrei allora, anche potuto scrivere questo qua dentro. Il sistema c'è sempre. Eh? il sistema esiste sempre fa sempre qualcosa in qualunque azione fatta anche dagli utenti dipende se noi vogliamo separare in qualche modo il fatto che c'è un'azione di caricamento che è un'azione tutto sommato semplice e poi dopo c'è una verifica la voglio separare oppure le posso anche unire l'importante è dal punto di vista di questo blocco di scelta è che sia chiaro su, eh, su quale informazione si basa questo blocco di scelta cioè se il blocco di scelta dice la fattura è valida o non valida cioè la, sua, la firma è valida o non valida allora devo dirti dove l'ho controllata chi e dove l'ha controllata questa firma e quando soprattutto quindi sicuramente l'ha controllata il sistema informativo dopo che l'utente ha caricato il file il modo più semplice e diretto di dirlo è questo la caricata quando la informativo informativo dopo freccia che l'utente ha caricato il file se no posso scrivere è uguale, è solo meno immediato la vista l'importante è che l'informazione che a un certo punto chi e quando controlla la firma ok, a questo punto se arriviamo qua sotto vuol dire che la firma c'è è valida e quindi il fornitore può finalmente inviare la fattura. Fino a quel momento la fattura non era visibile alla pubblica amministrazione. Cos'è invia la fattura? Poi un bottone, non è che la invia via posta, ma no, è un bottone che si invia fattura all'ufficio della pubblica amministrazione. il quale ufficio che cosa può fare a que da questo momento in avanti può controllare la fattura cioè se fino a un attimo fa quando quel signore della pubblica amministrazione andava sul suo sito diceva zero fatture poi fa aggiorna pagina e adesso ne è comparso qua. ok? quindi avremo un'azione nella quale, dunque di riprendere le parole del testo, alla ricezione della fattura la PA può accedere su un sistema informativo per consultare i dati della stessa e quelli dell'emittente. Quindi tu ho usato il verbo consultare, richiamiamo quello. Consulta le informazioni della fattura il signore nell'ufficio della pubblica amministrazione. Dopodiché, come se lo immaginiamo questo signore? O è un signore che passa la giornata a fare aggiorna, no, poi magari nell'ufficio nell acquisti di una grande amministrazione dove gli arrivano 200 fatture al giorno, no, magari 30, e quindi è ovvio che è sempre lì collegato, e ogni giorno gli arrivano le, le labore, eccetera. Oppure è magari in un ufficio più piccolo e... Mi arriva una al mese o una in due settimane quindi non è che puoi pensare che il resto del tempo faccia il giorno a vuoto dimmi per voi che questo un segnale di invio eh ehm. ci sto arrivando perché metto un segnale di invio allora, allora aspetta sono due cose diverse credo di aver capito che tu hai in mente una cosa diversa da me io posso immaginare che eh, il personale dell'ufficio di dell amministrazione magari non si accorga da solo, non voglia passare il tempo no? a controllare se sono arrivate nuove fatture, e che ci sia qualcosa che lo informi. Allora, se voglio fare questa cortesia, in certo senso, all'ufficio, posso pensare che il sistema informativo, da solo, subito dopo l'invio della fattura, invia una notifica di nuova fattura all'ufficio. della PA. allora questo segnale io l'ho messo nella colonna fornitore perché mi era comodo dal punto di vista grafico lo potete mettere dove volete è un'azione che comunque il sistema informativo compie in automatico e istantaneamente dopodiché dopo che il sistema informativo ha inviato questo segnale la fattura sarà disponibile per la consultazione Chi lo riceve il segnale? Ma magari una mail. La riceveranno su via mail, la arriva a video sul cellulare, arriva a questa cosa. Io non so, non ho modo di sapere se quell'impiegato della Google amministrazione è andato a controllare l'informazione della fattura perché gli è arrivata la mia mail o perché lui dopo il caffè va sempre a controllare le fatture è un segnale a perdere no? io lo invio e non so se uno lo riceve e non so cosa fa quando lo riceve so solo che fin tanto che non l'ho inviato il che è praticamente istantaneo insieme all'invio della fattura lui non può consultare i dati ti concordo a fare potete parlare diverso sarebbe e sarebbe sbagliato pensare che l'invio di segnali serve per inviare i dati della fattura dal fornitore all'ufficio questo sarebbe sbagliato dimmi cosa vuoi dire e poi spiego no, perché la consultazione delle informazioni rimane in traccia del sistema perché è il che viaggio non lo vediamo um, rimane traccia nel senso che il sistema se no non te lo fa fare cioè il sistema sa se lo fare o no e quindi è un'azione che rimane traccia nel senso che se tu vai allora, eh, è un'azione che il sistema compie, è lui che ti fa vedere quelle informazioni. Quindi è coinvolto direttamente. Tu dici non rimane traccia perché in realtà non me lo scrivo da nessuna parte che è stato visto oppure che non è stato visto. Questo è vero. Però è, è un'informazione che lui fornisce, quindi deve sapere quando fornirlo. Volendo potrei anche segnarvelo, no? In molti sistemi, diciamo così, governativi, tutte le informazioni sono tracciate. Tutti i clic che l'operatore fa hanno in una tracciata. Non siamo a questo livello di dettaglio. Allora, torniamo solo all'interpretazione errata di prima. Io dico l'ufficio, sì, fatti il fornitore invia la fattura all'ufficio. Ma questo invio è un invio logico. Nella pratica quella fattura sta dentro il sistema informativo il fornitore l'ha salvata e l'ufficio la legge da lì non ci può essere un invio di segnali l'invio di segnali significa che l'informazione parte dal sistema informativo esce fuori dal sistema informativo e poi con la ricezione rientra dopo essere stato da qualche parte qualcun altro gli ha rimandato eh? i segnali non usiamo mai non ha senso usarli per trasferire informazioni da un processo a un altro o peggio ancora un'azione a quella successiva. In biologico significa che da quel momento tu lo puoi vedere. Non c'è un file che gira, che viene spedito con una mail o cose di questo genere, che esce dai confini del sistema informativo o quantomeno dal processo. Questa azione qui, carica fattura, e questa azione qua, consulta informazioni fattura, sono due azioni dello stesso informativo, sistema informativo che condividono entrambe questo modello concettuale. Quindi non c'è nulla da mandare. Ok? Ok, salve, fermiamoci qua, poi dopo le feste continueremo. ma noi non stiamo facendo il modello di cosa sta nella testa dell'impiegato quello è ciò che fa l'impiegato quando ricevo la mail vado a vedere quello, no, un segnale di recezione qua vorrebbe dire che il sistema informativo non va avanti fin tanto che un messaggio elettronico non arriva al sistema informativo non all'utente che sono una notifica automatica dell'home banking che arriva direttamente un messaggio che arriva al sistema non all'utente del sistema all'utente arriva o non arriva arriva sul smartphone si che prima, che lui per di anche però è proprio sbagliato il modo in cui pensi la ricezione del segnale Se, lasciamo libera l'aula e continuiamo a parlare